Ciao ragazzi, in questa nuova playlist vedremo video tutorial su Analisi Matematica 1 e precisamente sui primi video cominciamo con i limiti di successioni. Gli esercizi sui limiti verranno divisi in metodologie, cioè vedremo piano piano certi algoritmi di saper come reagire precisamente sui vari esercizi dati sui limiti. Con poche parole raggrupperemo le varie soluzioni dei limiti. Allora, prima metodologia sarà come dobbiamo reagire quando abbiamo limiti come frazione. Cioè, se il limite della successione è di tipo frazionale, si calcola mettendo in evidenza sia al numeratore sia al denominatore il termine che è elevato in potenza maggiore. Cioè, abbiamo questo limite qui, che è un limite di n che tende a più infinito, al numeratore c'è n quadrato meno 3n più 7 e al denominatore c'è 2n più 1. Quindi il termine con la potenza maggiore al numeratore è n quadrato e al denominatore è n. Andiamo a risolverlo. Quindi abbiamo limite di n che tende a più infinito di n quadrato meno 3n più 7 e devo mettere in evidenza il termine con la potenza maggiore. Come abbiamo detto al numeratore n quadrato, quindi metto fuori n quadrato e rimane 1 meno 3n fratto n quadrato, perché qui non c'è n quadrato. Quindi divido questo elemento con n quadrato e analogamente più 7 fratto n quadrato. Analogamente al denominatore, il termine che è elevato in potenza maggiore è n, perché è n alla 1 e non c'è nient'altro. Quindi metto in evidenza n e rimane 2 più 1 fratto n. Se facciamo la moltiplicazione, vedremo che risulta la stessa cosa che avevamo all'inizio. È 2n, n per n. 1 fratto n e n per 1 fratto n è uguale con 2n più n fratto n e questo fa 1. Quindi è 2n più 1. Per continuare, questo che dobbiamo sapere, sono i limiti notevoli. Vi ho allegato questa tabella sotto nella spiegazione del video, la potete scaricare. Il nostro limite è questo qui e adesso dobbiamo trovare dalla tabella... Quale limite notevole possiamo usare per trovare il risultato? Allora il limite notevole che dobbiamo usare per risolvere questo esercizio è questo qui. Limite di n che dà a più infinito di n alla b, dove b appartiene a r, è più infinito se b è maggiore di 0 e fa 0 quando b è minore di 0. Per esempio, se abbiamo n alla meno 1 questo sarà uguale con 1 fratto n e dal momento che ci dice che quando b è minore di 0 cioè al nostro caso b è meno 1 quindi questo fa 0 quindi questo è uguale a 0 cosa abbiamo qui il primo limite che abbiamo da trovare 3 per n fratto n quadrato questo lo possiamo semplificare questo con il quadrato va via perché 3 per n fratto n per n, n quadrato, quindi una n con una n va via, il risultato è 3 fratto n. Con la proprietà delle potenze, questo è uguale anche con 3 per n alla meno 1. Quindi dal momento che questo qui è minore di 0, il nostro limite fa 0. Quindi questo è uguale con 0. Lo possiamo scrivere direttamente che questo è 0. Analogamente anche qui, questo è 0 perché 7 fratto n al quadrato è come dire 7 per n alla meno 2. Questo è negativo. Il nostro b è minore di 0, e meno 2, quindi fa 0. Anche questo è 0. Analogamente anche questo è 0. Quindi il nostro limite di di n che tende a più infinito n per 1 meno 0 più 0 fratto 2 più 0 perché il quadrato con n vanno via quindi è uguale con il limite di n che tende a più infinito di n per 1 fratto 2 Se andiamo a sostituire dove n più infinito, sarà uguale con più infinito per un mezzo. Più infinito per un mezzo non abbia niente, è uguale con più infinito. E questo era tutto ragazzi. Ci sarà una serie di video lezioni su Analisi 1. Per non perdere i prossimi video, iscrivetevi sul mio canale e seguitemi su tutti i social. Al prossimo video, ciao!